Buongiorno ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, scusate, ma non vedevo se stavo registrando o meno. Allora, nuovo video haul stamattina, non so che sia, non mi roba i dettagli. E niente, allora, questo è un video haul saponi profumi, perché sono appena stata da saponi e profumi. E, e mi sono dedicata a vari acquisti, non sono tanti e quindi vabbè faccio vedere quello che ho comprato giusto tanto per, per tanto, per, eh, tanto per, per vedere che sono viva, che sono qua sul canale su youtube che è il mio canale attivo e nulla dunque eh, se vedete la prestazione così diversa perché eh, non ho spostato nulla ma ho la luce riflessa perché ho la finestra aperta quindi di, di, tutta è risposta aspettate che vi sposto un po' ok dunque si sì, qua vedete la mia bustina da questa parte qui perché ho fatto acquistita sapone il fumetto sono minuto 10 che farlo vabbè niente allora faccio vedere cosa ho acquistato e... dove ho messo lo scontrino qui allora ho preso Biore per l'ho sentito dire su youtube che pare che sia buono allora non vi dico i prezzi però ve li scrivo tutti nell'info box e poi scusate se c'è la se sentite voci ma sotto ci sono i muratori che stanno non so cosa che stanno cercando di sistemare la strada o, le, o i tombini non so cosa quindi eh, se tirate le voci di ogni dunque, ogni persona che passa sotto la mia finestra pazienza ragazzi io abito al, al, mezzo, al piano terzo di casa mia in mezzo quindi si sente di tutto di più in mezzo alla strada vabbè dettagli, comunque niente allora Elvive, olio stra straordinario vabbè quello che è Elvive, olio per capelli si intende ovviamente e poi eh, Robert acqua di, alle rose sarebbero e vabbè, a parte quello um, una crema, non ho preso altro per rendere burro cacao ma ce l'ho già quindi che me ne faccio in doppio burro cacao non lo uso sempre burro cacao, ma male allora, prima cosa tiro fuori il mio repair, serve questo qui questo non l'ho ancora provato, non vi so dire una eh, una mia opinione sincera, una mia recensione però ho sentito dire che è valido, è buono per le proprie gengive ed è, è ripara dal dolore di in 30 secondi, vabbè, questo non c'entra niente scritto qua, comunque aiuta contro le, le, le, le carie, comunque questo è questo, è, le placca, non lo so, ma le carie penso di sì. Questo è aspettate un attimo, che ve lo dico subito, da 75 ml di prodotto dovrebbe essere buono. Io intanto lo proverò, poi farò sapere poi olio per capelli. Eccolo qua, questo è vetro. Quindi, se lo comprate, state attenti perché se vi cade. Sono cavoli, sono dolori. Questo lo terrò in camera mia perché ho una paura buia di farlo cadere. Perché, questo sentite? ASMR, sentite già. Questo è, è, è vetro puro. quindi devo stare attenta a non farlo cadere allora vi dicevo che sono sono sono capelli colorati no per capelli colorati l'ho presa, vabbè io non li ho colorati ma non, non importa non l'ho visto vabbè raga non ho visto 100 ml di prodotto per 18 mesi di, di scadenza appunto di pau l'ho preso per i co capelli colorati ma se vuoi vabbè raga non ho visto che ci posso fare ho le straordinarie le sublime colore, ole preziosi, filtro UV, colore esaltato, protezione, lucentezza, va bene, dai, male che vada, lo proverò, se mi, va, se mi funziona lo comprerò, lo continuerò a comprare e buonanotte comunque, mi, sa, mi, mi dovrebbe fare bene i capelli, mi dovrebbe dare un po' più di lucentezza che ovviamente non ho a questi capelli e fare più fare più come dire più non vi in mente. i capelli meno opachi e più lucidi e più morbidi ecco tutto dove l'ho detto qua adesso non a evitare che mi poi Qua ho preso questo latte detergente per pelli sensibili con estratto di rosa antica, detergente, idrata la pelle, formula ipoallergenica, anti arrossamenti, questo qua, questo è un latte detergente che lo uso per struccarmi. Ma ce l'ho già un altro, c'è cioè la Garnier e questo lo uso come doppia detersione, faccio direttamente questo al viso, scusate, questo per il viso al mattino e alla sera. Io ho anche la crema che ho comprato che ce l'ho qui da questa parte. questa è un 200 ml di prodotto e dovrebbe essere, dovrebbe essere buona perché ho sentito dire da altri youtuber, non so se sono americane o italiane, perché siamo più spagnole che americane, comunque non importa. Io l'ho sentito qua su YouTube, ho sentito varie campanelle, ovvero varie recensioni, opinioni, sarebbe a dire, dove dice praticamente che si trovano bene, un ottimo produttino, quindi top. Poi, altro tipo di acquisto, questa crema idratante sentita, Sensi, mh, vabbè, sensibile sensibile per pelli sensibili appunto idrata e protegge idrata che non lo so ragazzi fino a che punto idrata e poi eh, per pelli sensibili scusate ma qua le voci vanno uh, vabbè eh, eh, mi tocca mi sa chiudere perché vabbè non lo so per pelli sensibili boh aspettate un secondo perché non vorrei che Scusate ma qua non era possibile continuare a fare il video perché c'erano troppe voci alti, altine per i miei gusti. Stavano urlando come pazzi, quindi anche no, grazie. Disturbavano tutto sommato il video. Allora, idrate e protegge per pelli sensibili con vitamina B5. Eccolo qua, ragazze mie, vedete? No, non si vedrà mai la mazza. Sì, ecco così, forse si vede. Così. Sì, così si vede un po' vabbè qua è, si è riflesso comunque tanto appena posso la metto in utilizzo che dite la apro? Mm. Boh. non so se aprirla o meno normalmente la voglio prima tanto ho anche questa qui no questa la utilizzo un altro momento questa è della Nivea e vabbè ma al momento voglio utilizzare questa qua mattina e sera vedete della si sì, acqua di rose comunque è una buona crema e mi piace altro c'è, cioè, niente lo scontrino, no scusate scontrino. il sacchetto è finito allora vi dico il totale perché non mi sembra di stare qua troppo troppo a dirvi che cosa il totale complessivo 27 euro uh, e 49 centesimi comunque ragazze una spesona buona, spero che sia utile alla mia pelle, ma soprattutto al mio bel capello che okay, vabbè diciamo non è brutto ma è da curare e da amare questo capello io sono per quelli che un po' amano i capelli ricci che hanno quelli ricci però non lo disdegno anche i capelli ricci dai niente ragazzi questo era un breve video haul non so quanto sia durato però col casino che c'era di sottofondo non so se aggiustarlo o meno casomai lo lascio con un po' di musichetta si vedrà vi farò sapere se il sottofondo, o se addirittura, oh, come dire, si sì, siamo capiti tutto il potere dell'editing. Se il sottofondo lo lascio, se metto la musichetta niente, ragazze. Noi ci si vede oggi pomeriggio. O domani mattina con un vlog o quello che sarà. Eh, anticipatevi il like se l'avete visto, già dall'inizio alla fine. Commentate, iscrivetevi. Eh, perché no attivate la campanella per non perdere i prossimi video Ciao!